Buongiorno, sono Felice Cardone, del Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino. Sono particolarmente felice di presentare la professoressa Dezzani, decano del Dipartimento e anche stretta collaboratrice negli anni 70 del professor Corrado Böhm, che è uno dei fondatori del Dipartimento e che ha effettivamente iniziato le attività scientifiche al suo interno a partire dal 1970. Questa non sarà propriamente un'intervista, sarà un'esposizione dell'attività di ricerca della professoressa Dezzani, anche con rievocazioni di collaborazioni nazionali, internazionali o addirittura locali. Io interverrò cercando di non intervenire troppo a sproposito per chiedere qualcosa che interessa sapere anche a me. buongiorno vorrei raccontarvi alcune delle mie esperienze di lavoro in realtà partirò dal 1951 anno in cui io ancora non, non sapevo nulla dell'informatica per parlarvi del professor Böhm che è stata la, la persona che mi ha introdotto all'informatica, è stato il mio maestro sostanzialmente. Nel 1951 Corrado Boehm ha sposato Eva, la compagna della sua vita, una donna meravigliosa che ha anche sempre molto aiutato sia gli studenti che i collaboratori di, di Corrado. Ma in, in questo stesso anno Boehm ha scritto la sua tesi di, di dottorato in cui descrive il primo compilatore che può compilare il linguaggio in cui è scritto cioè il primo compilatore metacircolare questo nel 1951 il fortran non c'era e sarà disegnato cinque eh, anni dopo e nemmeno il l'ISP che è stato il primo linguaggio di programmazione commerciale con un compilatore metacircolare. Questa è la prima pagina della tesi di dottorato di Corrado in cui si vede che uno dei suoi relatori era Bernays che aveva anche interessi nell'andacalcolo come vedremo in un secondo momento... Scusa, Mariangelo, questo è successo all'Università di Zurigo, credo. Sì, sì, sì. Perché Corrado, essendo ebreo, era fuggito dall'Italia. E questa è la codifica dell'algoritmo di Euclide, in cui si può vedere come fossero semplici le eh, istruzioni e, come questo algoritmo, si potesse scrivere in forma molto compatta. Nella storia dell'informatica compare una parte scritta da Knut e Pardo in cui loro, appunto, eh, citano la, la tesi di Corrado anche come un esempio di un compilatore estremamente eh, sintetico anche perché la maggioranza delle istruzioni di questo compilatore sono utilizzate per fare il controllo sintattico e eh, gli algoritmi eh, usati in questo compilatore sono dei i predecessori del moderno, uh, della moderna gestione delle liste. Boehm ha dato anche Altri contributi molto importanti. Nel 66 con Jacopini, ha eh, scritto uh, il, quello che normalmente è noto come il Teorema di Bem Jacopini: che è la base della programmazione strutturata. È uscito questo articolo sul journal dell'ACM, questa è la prima pagina dell'articolo. L'idea della programmazione strutturata è sostanzialmente che si possano evitare i go-to, che tutti i programmi possano essere scritti utilizzando sequenze oppure cicli oppure scelte di, eh, di sottoprogrammi. Il padre della programmazione strutturata, che è stato Dijkstra, ha uh, scritto anche lui un articolo successivo sul journal dell'ACM in cui uh, dice che no, è da evitarsi il gotoo nei linguaggi ad alto livello e riconosce che la dimostrazione che la, il gotoo è superfluo è appunto dovuta a Boehm e Iacopini. Questa è il, la prima pagina del volume più famoso sulla programmazione strutturata. Nel 1968 poi Corrado Böhm ha scritto il suo teorema che riguarda il lambda calcolo come modello dei linguaggi di programmazione funzionale. E eh, questo teorema eh, essenzialmente dice che si può Uh, decidere la equivalenza osservazionale di programmi in modo algoritmico, purché questi programmi vengano rappresentati nell'andacalcolo. Questo è stato pubblicato unicamente come un quaderno del CNR. scusa in effetti la lingua era l'italiano. In italiano? E da notare che eh, in, nel mondo di oggi una pubblicazione di questo genere per un universitario non avrebbe nessun valore, perché oggi la VQR ci chiede di pubblicare su riviste con alto eh, numero di citazioni e ovviamente i quaderni del CNR non... Eppure, questo, questo lavoro è stato molto importante anche per la teoria dei modelli dell'andacalcolo, perché ha dimostrato che certi lambda termini non possono essere eguagliati in nessun modello. Per illustrare mh, il teorema di Bohm, in un modo estremamente semplificato, si può ricordare che i termini si possono rappresentare mediante alberi e che mh, si possono avere essenzialmente due tipi di operazioni che lavorano sugli alberi quando si trovano nella radice degli alberi stessi. L'operazione di selezione che presi K figli va a scegliere il figlio I, ovviamente I deve essere minore uguale a K. E l'operazione di rotazione che presi K più 1 figli, di cui però il figlio più a destra deve essere un, un, un, una, un nodo, eh, foglia, cioè contenere soltanto un, un nome, prende questa foglia e la mette al posto della radice. E il teorema di Böhm dice che se io ho due alberi diversi che differiscono in un nodo qualsiasi posso trasformarli in modo che la differenza stia nelle radici. Per esempio questi due alberi differiscono unicamente nei nodi C e D, se noi immaginiamo che tutto quello che non è scritto sia identico nei due alberi. Allora, Qual è la difficoltà qui? È che il, il nodo A, che è la radice di tutto l'albero, dovrebbe scegliere il secondo figlio, mentre l'altro nodo A, che è, nel secondo, che è la radice del secondo figlio, dovrebbe scegliere il primo figlio. Quindi non possiamo qui usare direttamente l'operazione di selezione. Possiamo usare un'operazione di rotazione, perché i figli più a destra delle due correnze del nodo A sono rispettivamente B ed E e quindi se noi sostituiamo ad A una rotazione su 3, otteniamo questi alberi in cui adesso la radic le radici sono B e i secondi figli hanno la radice E quindi se sostituiamo a B il selettore del secondo figlio su 3, otteniamo questi alberi in cui la radice è E, se ora sostituiamo a E il selettore del primo figlio su 3, otteniamo questi alberi in cui le radici sono C e D. Sono diverse. Sì, ecco, volevo intervenire a questo punto. Eh, come giustamente ho osservato prima, è l'origine del concetto di equivalenza osservazionale, che poi è diventato un paradigma estremamente diffuso. Poi nella teoria dei linguaggi concorrenti, insomma, nella semantica contemporanea, è un paradigma ampiamente praticato. Eh, credo di avere trovato una testimonianza dello stesso Boehm che mi aveva mandato eh, una lettera in risposta a una mia intervista su come Boehm ha scoperto il, il lambda calcolo. Perché. Eh, Sembrerebbe possibile che Bohm abbia scoperto il lambda calcolo attraverso Bernays, eh, che era suo appunto, correlatore di tesi di dottorato, invece non è così perché mi ha scritto Bohm che durante lo sviluppo della mia tesi di dottorato Bernays mi fece leggere Turing allo scopo di porre le basi teoriche per la realizzazione del compilatore, quello a cui eh, hai accennato prima. Negli anni successivi, cioè dal 1953 al 1959, mi chiedevo perché ci fosse tanto divario tra i modelli di calcolo. Allora conoscevo, oltre alla macchina di Turing, le produzioni di posti, i sistemi di tu e vagamente la teoria delle funzioni ricorsive. Avrei voluto un modello onnicomprensivo. Il mio collega Alfonso Caracciolo di Forino, credo nel 1954, mi imprestò il libretto di Church, ma io non ne compresi l'applicabilità e presto lo restituì. Quando nel 1959 John McCarthy produsse l'ISP, mi accorsi che usava parte della notazione di Church. Il mio amico e maestro Wolf Gross, che conosceva le mie aspirazioni, richiamò la mia attenzione sul terzo capitolo del libro di logica di Rosenblum, che introduceva la logica combinatoria ed era più facile da leggere del volume primo di Curry, uscito nel 1958. Dal 60 al 61, insieme a Gross, studiai lambda calcolo, la logica combinatoria e la teoria delle funzioni ricorsive in modo creativo e questo modo creativo ovviamente noi sappiamo bene che cosa ha significato per Boehm <ride> questo, questo teorema di Bohm è stato poi mh, è diventato un capitolo del, lib del libro che si può considerare la bibbia dell'andacalcolo che è un libro scritto da Henk Barendrecht un libro che vedremo ancora in altri ricordi e c'è un capitolo appunto intitolato Alberi di Bohm in cui c'è sia il teorema di Bohm sia la tecnica che ho cercato un po' di illustrare che è chiamata la tecnica di Bohm Out, cioè come trasformare gli alberi che rappresentano lambda termini. È importante anche notare che il teorema di Bohm è costruttivo, si può scrivere un algoritmo e c'è stato un lavoro successivo di Gerard Rue che appunto ha fatto vedere come questo algoritmo si può, essere, può essere implementato nel 1968 io continuavo a non sapere nulla dell'informatica protestavo ma questo l'ho fatto tutta la vita continuo a protestare anche adesso che sono molto vecchia e, e studiavo fisica fisica eh, allora gli studenti di fisica io mi consideravo brava adesso ho piena coscienza della mia ignoranza ma a quell'epoca siccome avevo dei bei voti mi consideravo brava e, e, e pensavo che per questo motivo non avrei potuto fare una una tesi di informatica che noi studenti bravi consideravamo come dare gratuitamente la nostra mano d'opera ai fisici quindi ho fatto una tesi di, di informatica teorica e poi nel 1970, i fisici hanno chiamato Corrado Böhm a Torino contro il parere dei matematici che avrebbero voluto gestire l'informatica loro. E, e per questo motivo, i fisici hanno dato a Corrado i nomi de degli studenti con cui pot avrebbe potuto lavorare. Per e quindi io e Simona Ronchi, che eravamo due fisiche, abbiamo incominciato a, a lavorare con Corrado e poi sono anche Ines Margaria e Maddalena Zacchi eh, hanno fatto quasi subito parte di questo gruppo, ora loro sono tutti professori qui a, a, a Torino professoressa e allora noi venivamo chiamate le BEMET, anche perché eravamo quattro signore e signorine ed era una cosa abbastanza inusuale, eh, nel, lo è anche adesso nel mondo dell'informatica che ci fossero molte donne. Mariangela, siamo tutti curiosi di sapere come si lavorava con BEM e come BEM insegnava i suoi studenti. E, allora, io posso dire che secondo me si lavorava benissimo con BEM. Tant'è vero che io avevo anche la possibilità di avere borse di studio con altre persone, con, con il fisico con cui avevo fatto la, la tesi di laurea, anche con un matematico a cui, con cui avevo dato diversi esami, ma quando ho cominciato a lavorare con Böhm ho deciso che se fossi riuscita a vincere quella borsa sicuramente avrei scelto di lavorare con Böhm, Böhm dava moltissima fiducia ai suoi collaboratori, era una persona piena di, di idee e eh, insegnava, secondo me, in un modo meraviglioso, cioè da, spiegando le cose, ma dopo che ogni concetto era stato spiegato, dava agli studenti degli esercizi da fare insieme a lui e a tutte noi, perché noi Andavamo alle sue lezioni appunto e poi aiutavamo gli studenti a fare gli esercizi e questo certamente era anche possibile perché i numeri non erano grandissimi all'inizio. Informatica perché poi Boehm è rimasto a Torino solo fino al 74, quindi e a quell'epoca non c'erano molti studenti, nel 75 anno in cui, appunto, Boehm era tornato a Roma e quindi noi dovevamo cercare di organizzarci da soli. Uh, Boehm ha fat, uh, um, organizzato il primo collo colloquio sull'andacalcola calcolo informatica, che è uscito in questa serie Lecture Notes in Computer Science, che adesso è anche diventata una serie abbastanza sovraffollata, ma allora era una pubblicazione prestigiosa. E quello è anche stato per me il primo comitato di programma, appunto. È stato anche l'anno in cui io ho avuto il mio primo figlio con un cesareo e il giorno in cui ho avuto il mio figlio, Corrado mi ha telefonato dandomi i suoi complimenti, ma subito dopo chiedendomi una cosa tecnica su un lavoro che avevamo insieme e quella è stata la prima volta nella mia vita in cui io ho detto no, che non ero in grado di rispondere perché effettivamente non avevo le carte sotto mano ed ero anche un po' confusa, e, perché effettivamente il mio rapporto con Corrado è sempre stato estremamente formale. Io gli ho sempre dato del lei fino a quando non sono diventato professore ordinario, giorno in cui lui mi ha detto "Adesso possiamo darci del tu". Ma comunque, diciamo, non, non abbiamo mai avuto non abbiamo mai parlato d'altro che di scienza. Ecco. Nel 78 eh, c'è stata una scuola di primavera che sono scuole, orga che erano scuole organizzate in Francia in modo regolare sull'andacalcolo e, e qui si può vedere ehm, Corrado Böhm, cioè, eh, io Simona, Betty Venneri che si era aggiunta al nostro gruppo e anche Henk Barendrecht. L'ultimo a destra, io non, so, non, non siamo riusciti a sapere chi, chi fosse. Questa è una bella fotografia di Corrado con Enk Barendrecht, con un grosso albero pensando appunto agli alberi di Böhm. Ma anche per ripararsi dal vento, dove essere una giornata molto ventosa. <ride> Questo anche, ma... Qui, sempre in questa scuola di primavera, ci siamo di nuovo eh, noi quattro e... La persona più a destra è Silvio Micali che sicuramente è stato il più ehm, grande dei, degli allievi di Corrado Böhm perché Silvio Micali ha vinto il premio Turing per risultati sulla crittografia e eh, il premio Turing può essere considerato come il premio Nobel per gli informatici ed è l'unico italiano che abbia vinto questo premio. C'erano anche conferenze di landa calcolo organizzate a swansea dal professor Indley, che è la persona più a destra nella foto, e in cui ancora ci, ci incontravamo con, con Barendrecht Corrado, qui ci siamo io, Simona, Ronchi e Mario Coppo. Ecco scusa se ti interrompo. Ehm... Vedo anche John Seldin, a parte Roger Hindley, vedo altri grandi nomi dell'anda calcolo. Tu hai avuto modo di stabilire contatti scientifici, ma anche personali, con molte persone di rilievo. Hai qualche aneddoto divertente, o qualche ricordo personale che ti è particolarmente caro? Ma in particolare, non in questo convegno, ma, che era del 79, ma nel convegno precedente, che è stato nel 74, di cui però non ho foto, c'erano anche carri. E sua moglie, e, e quest, so, e che poi avevo anche rincontrato a un Logic Colloquium a Oxford, ed effettivamente con la moglie di Carri dal 74 all'84, all ho, ho avuto una corrispondenza, diciamo due o tre volte all'anno, ma una corrispondenza vera, fatta di lettere, allora che sicuramente per me è stata una grandissima esperienza personale, Anche, lei era una donna molto affascinante. Carrie stesso era una persona incredibile perché pur essendo molto famoso e, e considerato, era Estremamente gentile, disponibile a dare ogni tipo di spiegazione forse c'è da dire che Curry è stato l'inventore della logica combinatoria alla fine degli anni 20 e l'importanza di Curry per, per i lavori di Bohm è data dal fatto che il linguaggio di programmazione inventato da Bohm almeno uno di quelli, forse il primo e il più famoso si chiamava Cooch da Curry, inventore della logica combinatoria e Church, inventore della Maclago. Sì, sì, certo, giustamente E, questo libro di Hank, in cui appunto un, un altro aneddoto è che le bozze di questo libro sono state eh, corrette nella mia casa di Cogne dove eh, essenzialmente l'apporto dato da me e da Simona Ronchi era stata la cucina. Hank comunque era un'ottima forchetta quindi ci dava molto, gli è sempre piaciuta la cucina italiana, ci dava molta soddisfazione. Il fatto è che la, questa casa, che ha una bella vista sul Gran Paradiso, è fatta tutta di legno. In questa casa c'erano sei bambini, due miei, uno, una di Simona e, e tre di una mia amica. E questi bambini facevano un giusto caos. Pioveva sempre, quindi non è che potesse tenere i bambini in giardino, quindi però Enka ha sempre avuto una grande eh, capacità di astrazione, quindi penso che sia riuscito a correggere bene le bozze lo stesso, e comunque bisogna dire che c'erano dei momenti in cui Enka riusciva anche a far giocare tutti questi bambini, perché Enka è una persona affascinante non solo per gli adulti, è sempre stata anche una persona affascinante per i bambini. Con Enca ancora e con Mario Coppo, nel, nell'83 abbiamo scritto un lavoro sui tipi perché il mio interesse era per il landa calcolo non tipato e poi è nata questa idea, quest idea di guardare anche i, i tipi per questo calcolo e in particolare L'idea dei tipi intersezione è proprio nata nel nostro gruppo a Torino e ha avuto molta, mh, molte applicazioni, soprattutto nello studio dei modelli dell'andacalcolo. Possiamo qui fare un salto di dieci anni. Nel 93, eh, Corrado Böhm ha compiuto 70 anni, per questo ehm, si è organizzato un volume eh, in cui, di cui gli editor siamo stati io, Simona Ronchi e Marisa Venturini-Zilli, eh, professore a che era professore a Roma adesso, in pensione. Io non, eh, non, ho non ho fatto un dottorato, ho vinto una borsa di studio nel... <coughs> Negli anni 70 il dottorato in Italia non esisteva, avrei potuto andare all'estero, ma mi ero anche appena sposata e non mi piaceva lasciare il mio marito per anni, però nel 96 per i miei 50 anni ho pensato che mi sarei potuta regalare un dottorato anche perché mi avevano invitato sei mesi in Giappone e pareva che il fatto di, che io fossi senza dottorato fosse un impedimento e allora mi sono organizzata con Enk Barendrecht a fare un dottorato a Nimega anche perché in Olanda non, non si richiedono tre anni di, come in Italia, di dottorato, insomma è una cosa rapida, basta avere la tesi scritta e la discussione è molto formale, ci sono due paraninfi che nel caso in cui il candidato non sappia rispondere rispondono al posto loro, i miei paraninfi come si può immaginare, sono stati Simona Ronchi e Mario Coppo, che sono sempre stati i miei amici, anche le persone con cui ho lavorato di più nella mia vita, ma non ho avuto bisogno del loro aiuto, me lo sono cavato da sola. Eh, Un'altra occasione che mi piace ricordare è il convegno organizzato in onore dei 60 anni di Roger Ingle, in cui C'eravamo sempre un po' questi punti fissi, Corrado, Hank, Roger. L'European Association of Theoretical Computer Science dà ogni anno un premio alla carriera, premio molto prestigioso, che è stato dato a Corrado nel 2001, lo dà in occasione del convegno di questa associazione, che quell'anno era a Creta, e quindi eh, qui si può vedere Corrado a sinistra durante la sua presentazione, a destra insieme a sua moglie, i suoi figli e i suoi nipoti. Nel nuovo secolo mh, le mie, i miei interessi sui tipi si sono ampliati. In, particol in particolare, all'inizio, su stimolo della mia dottoranda, Viviana Bono, che ora è, è professore qui a Torino, ho iniziato a interessarmi a tipi per oggetti. Su questo ho anche lavorato con Sofia Drosopoulos, professore all'Imperial College, Paola Giannini, professore ad Alessandria, e Ferruccio De Maiani, professore qui a Torino. Il lavoro che ha avuto più successo nostro è, un lavoro, è stato un lavoro su oggetti che dinamicamente cambiano la loro classe. Poi un, anche un interesse nuovo è stato quello di tipi per servizi web. Questo mio interesse è nato in una mia visita all'Imperial College eh, e Nobuko Yoshida mi ha introdotto a questo. Argomento. Io poi ho avuto una dottoranda Elena Giacchino, una dottoranda in cotutela col professor Giuseppe Castagna che è del CNRS e su questo ho anche lavorato con Luca Padovani che è professore a Torino. N nel 2007 c'è stata una festa per i 60 anni miei di Simone e Mario, la verità è che io e Simona siamo del 46, ma alle signore fa sempre piacere togliersi un anno e quindi non abbiamo avuto nessun problema. Anche in questa occasione c'è stato un numero speciale di, di questa rivista Theoretical Computer Science che che è la rivista europea di, di informatica teorica curata numero speciale curato da Stefano Berardi e Ugo Deliguoro che sono professori a Torino nel 2008 c'è stata la riforma Gelmini e io ho ricominciato a protestare anche questa protesta non ha avuto nessun tipo di successo purtroppo Ma... e <coughs> nel 2009 poi eh, Abbiamo avuto un, un progetto della regione per bioinformatica. Allora è venuto a Torino Angelo Troina, che è ricercatore qui, e quindi ho cercato di applicare le mie nozioni di tipi ai fenomeni biologici e su questo, questo l'ho fatto appunto con Angelo Troina, con Adriana Compagnoni della, del professore allo Stevens Institute di New York, con Paola Giannini e il Elivio Bioglio, è stato un mio studente di dottorato che appunto ha fatto la tesi dottorato su questi argomenti. Una, ancora un altro argomento nuovo, dal 2010 sono stati i tipi per la sicurezza, a questi ho cominciato a lavorare avendo ottenuto un uh, finanziamento dell'INRIA con uh, Ilaria Castellani che lavora all'INRIA, a questi ho lavorato con uh, Sala Capecchi che è ricercatrice qui a Torino e più recentemente con Jorge Perez che è professore a Groningen. N nel 2013 uh, si sono festeggiati i 90 anni di Corrado Böhm al Popl, che combinazione era Roma. Il Popl è sicuramente la conferenza più prestigiosa per persone che lavorano sui fondamenti dei linguaggi di programmazione. Qui si può vedere Corrado con Giacobazzi, che era il general chair del Popl. Io sono appena sceso dal palco, che avevo fatto una piccola presentazione. Dietro di loro c'è ancora un mio lucido con, dei, con SKI, che non sono per noi soltanto delle lettere, sono i co combinatori della logica combinatoria, quella appunto, come diceva Felice, introdotta da Carri. E nella mia vita, quando ho lavorato con Corrado, io sempre ho sempre avuto l'impressione che nelle nostre discussioni, dopo un po' questi combinatori diventassero degli esseri viventi che ci balzellavano intorno con, con tutte le loro caratteristiche e questa è anche una foto successiva con Corrado e al, suoi, i suoi figli e alcuni dei suoi allievi un argomento ancora nuovo è stato quello della, dei tipi per l'adattività che, in, in, a cui ho lavorato con Betty Venneri e Mario Coppo, che abbiamo già visto, poi E tipi per la reversibilità, a cui ho lavorato con Franco Barbanera, che è professore a Catania, Ivan Lanese, che è, che è ricercatore a Bologna, ancora Ugo De Liguoro. Ma sempre io continuo, noi quattro vecchietti, Ines Margaria, Maddalena Zacca e Mario Coppo, continuiamo sempre a lavorare. Sull'anda-calcolo. Penso onestamente che i tipi come li abbiamo usati in, in, questi, in questi lavori, a cominciare sicuramente dai tipi intersezione, siano an ancora un argomento molto interessante per i fondamenti dei linguaggi di programmazione. Questo secondo me è dimostrato dal fatto che la comunità europea ha Finanziato una rete di eccellenza proprio sui tipi comportamentali che si chiama Betti su cui si può vedere posso vedere dettagli su, su. e io spero che, che i giovani continuino a lavorare in, questo, in questa linea per quel che riguarda le, le conclusioni del mio lavoro io posso dire che la mia attività di didattica e di ricerca è stato sicuramente un lavoro meraviglioso sia per la sfida intellettuale sia per il fatto che mi ha dato occasione di avere moltissimi rapporti umani molto stimolanti, io ho un numero di coautori quasi cento e anche il fatto che mi ha permesso di conoscere ambienti scientifici molto diversi e questo sicuramente mi ha sempre fatto crescere così come collaborare con persone con basi scientifiche molto diverse dalla mia. Bene, questo conclude la presentazione della professoressa Dezzani. In chiusura io vorrei ringraziare la professoressa Dezzani per aver accettato di raccontarsi e vorrei anche ringraziare tutte le persone del Mupin che adesso sono dietro le telecamere per la loro pazienza eh, nell'aver avuto a che fare con due non professionisti come noi. Grazie mille, alla prossima intervista.